Gregory! Ho trovato una torcia! Ottimo lavoro superstar! Cosa la sa fare? Che intendi? Beh, una torcia veramente può... Eh. Ah, mi